Cronache di un navigatore italiano. Anno del signore 1715. Isola di Carachelong. Situata tra le isole di Re Filippo di Spagna e le Molucche. Difficile spiegare che cosa sia realmente baraonda. Un viaggiatore poco accorto potrebbe definirla semplicemente un rifugio per pirati in fuga dalla forca, oppure un porto franco dove non sono in vigore né le leggi dell'uomo, né quelle di Dio. Scavando più in profondità, però, ci si accorge che Baraonda è molto di più. Cominciamo dall'inizio, come si addice ad ogni storia. E se volete sapere come finirà questa storia, venite a giocare il nostro live piratesco, dal titolo Baraonda, domenica 15 settembre alla Falca. ¡Ya! ¡Olivia, espera!